Come tutti gli anni, aspetteremo l'arrivo della primavera da una finestra che è rimasta chiusa troppo a lungo, da una stanza diventata troppo stretta, da un cortile muto. Come tutti gli anni sarà la Primula, il primo fiore a svegliarsi, ma questa volta la sua rinascita è anche la nostra. Viene a dirci che il momento è arrivato di abbandonare l'incertezza e schiudere i nostri colori alla luce del sole, che ci vedrà ancora una volta insieme, come primule che hanno sfidato il gelo. L'Italia rinasce con un fiume.